Io vorrei approfondire i motivi per cui ha continuato a collaborare con l'autore del libro, quindi con Gallo. Intanto perché Alessandro è una straordinaria persona ed è un pezzo, è uno spaccato positivo dell'Italia. È la dimostrazione che anche da una storia difficile... Eh, possono venire cose straordinarie, eh, c'era un grande cantautore italiano che diceva dall'età me nascono i fiori, è una forzatura nel caso di Alessandro, ma sicuramente da una realtà difficile possono venire dei diamanti, eh, come in questo caso, è una scrittura bella quella di Alessandro, molto incisiva, una scrittura di formazione eh, che può aiutare eh, tanti ragazzi e ragazze del nostro paese a capire intanto a conoscerlo questo nostro paese e poi a capire le ragioni e il perché di un impegno eh, civile, il perché si sta da una parte anziché dall'altra e lo fa con una, un linguaggio efficace, limpido, trasparente, gioioso, colorato e quindi questo mi piace molto. Bene, quindi eh, diciamo che il suo scopo ultimo è quello di far arrivare uno dei temi più discussi e principali, cioè quello della mafia, ai ragazzi in un modo però comprensibile e cioè, al allegro per quanto possa esserlo, diciamo. Sì, assolutamente sì. Eh, penso che funzioni molto nel racconto eh, il valore della testimonianza, in questo caso ci sta tutta la testimonianza di Alessandro. Eh, e c'è un'idea di bellezza, lo dicevamo poco fa nell'incontro, penso che dobbiamo rieducarci ad un'idea di bellezza e, e non abituarci invece alle brutture che spesso sono attorno a noi e questi suoi libri sono un invito a questo, sono un invito a guardare la vita e a guardare le tante risorse di bellezza che ci circondano